Buongiorno, oggi cercheremo di fare un po' di chiarezza su quelli che si chiamano impianti a carico immediato e sulle protesi che si possono posizionare su di esse. Infatti, nonostante l'uso di internet e il crescente utilizzo anche degli impianti dentali, non tutti ancora hanno ben presente cosa siano questi strumenti e che tipi di protesi possono essere posizionati sopra di essi. Gli impianti a carico immediato sono quegli impianti che vengono utilizzati o lo stesso giorno in cui vengono posizionati o al massimo il giorno dopo. La metodica più utilizzata è quella che si chiama All on 4 ed è una metodica attraverso la quale con l'utilizzo di 4 o 6 impianti viene riabilitata un'intera arcata, cioè viene sostituita un'intera arcata con una protesi fissa. Questo è possibile attraverso il meccanismo della ostointegrazione a carico immediato. Ma quali sono i grandissimi vantaggi di una protesi a carico immediato? rispetto alle protesi tradizionali. Specialmente per quanto riguarda la riabilitazione di interarcate, il poter utilizzare una protesi a carico immediato fissa sugli impianti evita al paziente di dover utilizzare delle protesi totali provvisorie per uno o due mesi, il che comporta una serie infinita di, di problematiche. Il problema maggiore consiste nel fatto che tali protesi vanno a schiacciare sulla gengiva che è appena stata sia tagliata sia suturata e quindi provoca dolori molto forti, soprattutto le prime due. 2-3 settimane. Inoltre questa protesi risulta poco stabile, e poco confortevole oltre al fatto che ha un ingombro sicuramente maggiore rispetto a una protesi fissa. Questo tipo di metodica è stata inventata più di 20 anni fa ed è una metodica che ha altissime percentuali di successo, superiore al 98%, quindi è assolutamente sicura e utilizzata in tutto il mondo per milioni di pazienti quotidianamente. Ma adesso andiamo ad analizzare e a vedere più nel dettaglio quelle che sono le differenze tra una protesi mobile e una protesi fissa, sugli impianti. La prima e fondamentale differenza che uno può subito notare risiede nella differenza di dimensioni fra le varie protesi. Infatti per quanto riguarda l'arcata inferiore la protesi mobile è dalle 4 alle 5 volte superiore alla protesi fissa, mentre per quanto riguarda l'arcata superiore questa distanza aumenta ulteriormente e la protesi mobile è dalle 8 alle 10 volte superiore come dimensione alla protesi fissa. Ovviamente questo si traduce in minor comfort per il paziente un maggiore ingombro all'interno della bocca che determina ovviamente maggiore difficoltà nel mangiare, nel parlare. Ma come sono fatte fisicamente le protesi fisse sugli impianti? Le protesi fisse sugli impianti vengono bloccate attraverso delle viti che connettono la protesi agli impianti. Questo ci permette ovviamente di avere un ingombro effettivo veramente molto ridotto e di poter limitare notevolmente le dimensioni della protesi infatti queste protesi risultano essere perfettamente simili a quelle che si potrebbero avere nel caso in cui ci fossero ancora delle radici e venisse fatta una protesi fissa sui denti del paziente. La protesi che ne deriva ovviamente è molto simile ai denti del paziente e va a ristabilire esattamente quella che era l'estetica e la funzionalità antecedente all'estrazione o all'utilizzo delle protesi mobili. Inoltre l'utilizzo di protesi inferiori specialmente per l'arcata inferiore determina sicuramente un maggior masticatorio. Infatti le protesi inferiori, le classiche dentiere, hanno bassissima capacità di masticazione e di stabilità perché inferiormente devono combattere quotidianamente con la lingua che è uno dei muscoli più forti del nostro corpo che ne determina un continuo dislocamento e una sua continua mobilità. Questo ovviamente causa delle problematiche anche a livello digestivo in quanto tendenzialmente le persone più che masticare tendono a ingoiare i cibi e ciò cioè determina una serie di problemi come malnutrizione, una ipoalimentazione che può determinare a livello sistemico delle problematiche anche maggiori. Per l'arcata superiore i benefici maggiori sono a livello estetico ed ingombro. Infatti l'arcata superiore, nel caso in cui utilizzassimo una protesi mobile, ha un'estensione di circa 10 volte superiore a quella che è determinata da una protesi fissa. Inoltre, il fatto di non dover utilizzare una protesi rosa, per andare a colmare eventuali deficit gengivali ci permette di ristabilire un'estetica molto simile a quella che il paziente aveva in precedenza con i propri denti. Ma cosa succede esattamente il giorno dell'intervento e il giorno in cui viene posizionata la protesi? L'intervento dura un'ora, un'ora e mezza, da quando viene fatta l'anestesia al quando viene presa l'impronta sulla quale poi andremo a costruire i provvisori o la protesi definitiva. L'intervento tendenzialmente è assolutamente poco doloroso e adatto per la maggior parte dei pazienti che non abbiano in corso ovviamente delle patologie gravi come possono essere infarti, alterazioni metaboliche o problemi della coagulazione che determinano sanguinamenti molto importanti, molti inoltre pensano che l'età sia un limite per questa metodologia. In realtà non è assolutamente così, eh, anche pazienti con età avanzata possono e devono usufruire di questa metodica perché risolve veramente un'infinità di problemi. L'unico limite che ha questa metodica è la necessità di avere osso sufficienza per poter posizionare gli impianti. Infatti pensiamo agli impianti come delle eh, viti che noi andiamo a fissare in un muro, maggiore la quantità e la solidità di questo muro, maggiore la possibilità e la semplicità ovviamente nel posizionamento delle viti. Quindi è assolutamente necessario per poter verificare la possibilità di utilizzare questa tecnica l'utilizzo di tecniche diagnostiche radiografiche avanzate come per esempio la TAC che è un'indagine radiologica tridimensionale che ci permette di valutare direttamente in sede nella nostra struttura sia l'altezza sia lo spessore dell'osso per capire dove e quando poter andare a posizionare questi impianti. Spero che queste informazioni vi possano essere utili nel caso in cui scegliate di posizionare all'interno della vostra bocca alcuni impianti. Sappiate quindi che è una procedura assolutamente prevedibile e affidabile, ma deve essere fatta da esperti e professionisti qualificati che possono limitare al massimo le possibili complicanze che possono eventualmente verificarsi nel corso del posizionamento dell'implantare, che è comunque un piccolo intervento chirurgico e richiede comunque una buona sicurezza e una buona esperienza.